Ciao a tutti ragazzi, nuova lezione di giapponese, lezione di giapponese con Kumiko Arai. Ciao. Ciao. Lei è un'attrice, corregge anche tutti i testi di tutte le mie canzoni e oggi sarà qua per insegnarci un po' di giapponese. Ok, teach us some word in Japanese. Nihongo oshiete kudasai. Nandemo ii yo. Tatoba no pato. Me? <ride> Me? <ride> ok. Occhi si dice me Naso si dice Hana, hana. Bocca si dice Cuci Atova Ago Ago Il mento si dice <ride> Ago Vedo che è molto divertita È molto divertita So che questa è la terza lezione di giapponese No, la, la quarta lezione di giapponese Come si dice la fronte? La fronte si dice Odeko Odeko Le guance si dicono Hoppe Hoppe Le labbra si dicono Kuchibiru Le orecchie si dicono <ride> Mimi. <ride> non so perché è così divertita Come si dicono capelli, capelli? Camino che? No Camino che? Eeeh Kore? La barba, hige Hige, <ride> hige è la barba Kumiko purtroppo non ha la barba quindi non ce lo può dire sopracciglia Mayuge Sopracciglia si dice mayuge le ciglia si dice Matsuge Mayuge Matsuge Narichi Narichi putazuario Narichi. Narichi Narichi si dicono Hanna no Hanano Hana il buco il buco del naso, Anano Mimicole Miminoana. Il buco delle orecchie si dice, <susurra> <susurra> <susurra> Denti si dice. Ha <susurra> yaibaru? <susurra> <susurra> Lei non ha il canino sporgente che piace tanto ai giapponesi. Va bene, saluta a tutti. di ciao. Ciao, salutate il comico, ditemi nei commenti se vi sta simpatica E tra l'altro uno scoop, lavorerò con lei a un nuovo drama, un nuovo telefilm che stiamo facendo Lo giriamo a marzo, quindi sarò anch'io nel cast di questo drama E sarà ispirato a una leggenda giapponese che spero vi piacerà Ciao, Ciao. La trovate su Instagram eh?